Vi chiedo scusa se non ci sarà più il vlog del compleanno, ma visto che comunque ho avuto quel giorno stesso discussioni in casa, eh, da cui ne è conseguita una decisione dura, importante. Ho deciso di non bloccare più Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video che voi vedrete sicuramente dopo il mio compleanno che è stato il 21 aprile eh, di cui effettivamente non conosco la fine ma oggi è arrivato il primo pacco yeah! e ho deciso che le aprirò tutte appena mi arrivano sempre in video davanti a voi così le persone che me l'hanno regalato la persona vedremo ci sarà il bigliettino, vedranno la mia reazione e la vedrete anche voi quindi apriamo allora. c'è il bigliettino? non lo so vediamo Flora, allora, anzi, no, Flora e Mauro. Specifichiamo prima che mi dimentichi, faccio una figura di cacchina. Un pensiero da parte nostra per farti sapere che stiamo felici di conoscerti. Speriamo che un giorno accadrà anche personalmente. Tantissimi auguri di buon compleanno, Flora e Mauro. Grazie, già che ho visto Harry Potter. Già andrà bene a prescindere, adesso. <coughs> Adesso resta da solo da vedere quale sia perché non ho visto bene. No raga. È quella, di, è quella di Dobby Elfo Libero. Dai. Spero di aver scritto adeguatamente la misura. Aspettate che. Aspettate che. Mm, me la faccio aprire che ve la faccio vedere aspettate un attimo Allora ragazzi l'ho appoggiata addosso Cioè a me piace per forza di cose l'ho scelta io però Guardate Oh Ok il bello della diretta Dobby is a free elf per l'appunto sta arrivando il caldo E la userò La sfoggerò molto molto presto Cioè in realtà porto già le magliette sotto questa Quindi probabilmente la userò prima Però questa è la maglietta uh, Vi annuncio so già che ho guardato la taglia E fortunatamente l'ho scritta bene Quindi non ci sarà bisogno di resi storie varie Grazie, grazie, grazie Ci vediamo al prossimo regalo Allora, ciao a tutti sono sempre io con 50 kg di capelli in meno, è arrivato il secondo regalo, io ho già letto il bigliettino e ho dovuto a me già sbirciare perché non era una cosa che potevo aprire io, ma rileggiamo il bigliettino, questo, questo primo regalo di una, di una serie di tre mi ha detto in privato me lo manda il mio QG virtuale di Roma che si chiama Francesco che saluto ma con un bacio e domani finalmente ci vediamo quindi non sarà più virtuale, mi scrive tanti auguri Kuggy, spero arrivi in tempo, siamo al 20 aprile quindi direi che è arrivato te in tempo pure in anticipo <coughs> E mi ha mandato, mi sa mi sa mi sa, una delle confezioni di snack americani che avevo chiesto, aspettate che ve la faccio vedere, se ci riesco Se ci riesco Vediamo ecco qui, dovreste averla vista c'è il mondo, quindi mi sa che come minimo mi ha preso una delle più grandi, ma non è questo che importa comunque sia, importa assolutamente il pensiero scusate il filo, il filo di belle, vabbè, facciamo così così non si vede e niente, mi ha detto che ne arriveranno altri due quindi ci vediamo all'apertura degli altri due grazie Guggi allora Colors, avevo perso la clip del regalino della mia sorellona Miriam lei mi ha detto di non, di non sbattermi però io ve lo volevo far vedere perché perché è un bel regalo e poi magari volete prenderlo per voi e mi chiedete il link della coperta se vi interessa che ne so quindi io oh, riapriamo la copertona sentite siccome siamo in un in procinto di arrivare all'estate per il momento non mi serve io ve la mostro così ve la mostro così e poi farò una piccola clip anche per il mio canale smr forse e quindi ringrazio Miriam e andiamo avanti con il prossimo regalino mi stavo prendendo in giro non tirando fuori la bocca oggi è il 22 aprile 23 scusate e vi faccio vedere questo altro regalo l'atlante delle città perdute questo regalo appartiene ad una persona che per me è importante in questo momento, spero non solo, preferisco non dire altro perché è stato raggio di sole in un periodo che non è bello per me. Ci vediamo con i prossimi regali. Ciao, Colors. Oggi a sorpresa, come me l'aspettavo, è arrivato il penultimo regalo per questo video mi è arrivato in questa busta strana quando ho visto l'intestazione di amazon aspettandomi pacchettini ho detto ma è un regalo o oh, un richiamo ho fatto qualcosa di storto era un regalo questo qui purtroppo non ho potuto riprendere l'apertura della busta perché non ci riuscivo mi sono fatto aiutare e uh, se non aveste ancora capito cos'è lo apriamo insieme io ovviamente già visto Vediamo un po' Ora Dopo mille pezzi che non vi ho ripreso Perché non interessava Sono riuscito ad aprirlo da solo Regalino eh Sì magari mettilo in obiettivo Questo qui Sempre dalla mia lista Amazon Sempre da parte di Fra E a questo punto è rimasto solo un regalo Ma prima lo indossiamo in diretta Così vediamo se è al, di al dito che lo voglio mettere io va Yeee, yeah, sì, che bello, che bello Finalmente dopo anni ho ritrovato un anello che mi va al mio pollicione E quindi niente, questo pezzettino finisce qui Finalmente e ci troviamo al prossimo, non che ultimo regalo Sempre da parte di... Di Fra Ciao a tutti ragazzi A dire la verità non lo so se questo sarà l'ultimo regalo Perché mi sono trovato Questo messaggio di un telefono Di un regalo che sarebbe arrivato oggi Mi sono fatto mandare da Fra il tracking E il tracking non corrispondeva a quello che ho avuto io Comunque si sì, apriamolo così Intanto vediamo che cos'è Me lo sono fatto ad aprire e devo girare adesso questa sola casa perché altrimenti non giro più. E eh, se sarà l'ultimo regalo vi saluto dopo. Se non sarà l'ultimo regalo vi saluterò ovviamente quando sarà arrivato l'ultimo regalo. Nel frattempo indosso l'anello che mi ha regalato fra sempre della mia wishlist. Grazie, Grazie. Allora ragazzi, io ora... Me l'ho un po' immaginato fosse questa, ora non so cosa riesco a farvi vedere, me l'ho immaginato semplicemente controllando il venditore dal, dal, dall'SMS e confrontandolo con la mia lista Amazon, vediamo cosa riesco a farvi vedere, non prometto nulla. Uh, uh, uh, uh. Oh, in questo momento la luce mi sta aggraziando. Era una delle felpe di Harry Potter che io avevo chiesto dalla mia lista Amazon. Eccola qui. La volevo tantissimo. E niente, adesso mi consulto per vedere se è davvero è l'ultimo regalo oppure devo aspettarmi altro. E appena so qualcosa se è l'ultimo come ho detto prima ci salutiamo Se non è l'ultimo ci vediamo all'ultimo uh, Allora ragazzi ho sentito Francesco in privato uh, Mi ha detto che appunto il regalo era il suo C'era cioè un in dubbio per quella incongruenza del tracking del pacco che vi ho detto prima Per cui io direi che finalmente per voi <ride> Finalmente per voi perché adoro aprire i regali il video si può concludere qui, io vi ringrazio, io ringrazio chi l'ha visto fino alla fine, eh, ringrazio chi mi supporta sempre, vi ricordo se non siete iscritti di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella per perdere i prossimi video, adesso mi fermo un po', col girato perché ho tanti video pronti che ho lasciato da parte per cui se vedrete video in cui i miei capelli cresceranno magicamente sarò vestito in maniera più pesante eccetera e per questo mi fermo per un po' col girato perché veramente ho tanto ho veramente tanto ho compreso un altro gameplay di recipes. e quando, quando girerò ancora ho una promessa di pubblicità da mantenere che in questo video non farò perché è già venuto troppo lungo Prossimo video che giro, tu che sai che sto parlando di te, te lo prometto, sarà pubblicizzato. Ciao.